il tuo corso di fronte a me per diventare ora velocizza e ritmo con un unico respiro cioè un tempo di continuamente si dai ragazzi famoso ragazza madre, sacerdote allora 7 in cinque in una non gorgiera io comunque sono diventata madre giovanissima, quindi ritengo di avere ancora una lunghissima vita davanti e da vivere con il mio bambino. vorrei far presente che se io muoio non ci sarà nessuno a pregare dalle vostre anime. E siamo qui oggi per rappresentarlo, per presentarvi diciamo, la nostra scuola e le sue caratteristiche. presentiamo due innovativi corsi che sono quello potenziato e quello che è in La professionalità della scuola e la sua umanizzazione stanno a dimostrare che questa istituzione è legata alla società in modo indissolubile, specchio della sua crisi, riflesso del suo disagio, momento del suo divenire, condizione per la sua giustizia. formativo presentazione di La classica sì, è un problema, ma l'uomo è un animale dotato di intelligenza. Ha quindi la capacità di adattarsi, di trasformare un problema in un'opportunità. E questo è il caso dell'economia circolare. con l'istruzione a livello sociale, culturale e politica, come per esempio accade già in diversi paesi europei, come il Regno Unito, la Germania e la Francia, dove sappiamo già che i giovani si rifugiano a gambe e